Ecco qui un set con quattro pinze. Queste servono per il fissaggio di piccoli attrezzi, punte, anche per fare fori, fili metallici, tondini di ferro, maschi filettanti. È molto utile soprattutto nel modellismo, la struttura zigrinata permette una tenuta molto rigida e il set come vedete è completo con quattro pezzi. Il più piccolo utilizza punte da 0 a 0,8 mm, poi 0,8 1,3 mm, il terzo 1,3 3,1 mm e il più grande 3,1 4,8. Quindi andiamo da 0 a 4,8 mm. La lunghezza va dagli 8 cm e mezzo del più piccolo ai 10 e mezzo del più grande. Tutto in contenuto in un comodo astuccio come vedete. Se vi interessa potete trovarlo sul nostro sito elettronicadidattica.com Grazie per l'attenzione e vi aspetto per i nostri prossimi video. Ciao ciao a tutti!